Restano cristalli di ricordi, come chicchi di grandine staccati dal ghiaccio del cuore. Ci sono pezzi più piccoli e bianchi, altri ancora grandi e lucidi, in cui ti specchi e guardi. Così, cerchi nel remoto ricordo un tè in un passato di nebbia. Provi a fare la cosa più inutile, cercare un'immagine intera sui frantumi di uno specchio. Sono ormai solo pezzi di te, sparsi a caso, confusamente, distrutti ed infranti per sempre disseminati sul pavimento della vita. Chiudi gli occhi, distogli lo sguardo, respira e non farti accecare dai riflessi brillanti dei cristalli. Cerca la vita, cerca i colori. Cammina su quei resti, senti il crepitio dei tuoi passi, su quei resti adagiati a terra. Sbriciolali, sempre più piccoli, e lasciandoteli alle spalle, avanza sempre più senza sosta. Non preoccuparti dei pezzi che ti si sono attaccati alle suole, pian piano si staccheranno tutti e diventeranno solo il ricordo del tuo nuovo incantevole destino.